Allora, faremo insieme la parmigiana a, come si fa a casa maiola, mi raccomando gli ingredienti, andiamo melanzane, io uso queste belle, toste, dure, scrocchiare, le facciamo a noi le ho tagliate e messe sotto sale vedete che esce l'acqua? così perdono anche un po' di amaro, poi basilico, che fa la, la parmigiana, mette il basilico? parmigiano grattugiato di più è poco quello che avete pensato, è di più poi, cipolla, aglio, nozzella, farina poi non mi metto a fare la salsa di pomodori freschi ma uso i miei pomodori preferiti ognuno di noi ce l'ha cotta, io pure ce l'ho coppetti, c'ho il datterino pelato adesso andiamo subito a fare che cosa? la salsa, quindi l'olio deve essere buono metto aglio intero, dobbiamo fare, allora, la salsa di pomodoro deve essere buona saporita, profumata buona poi, cipolla metto qui dentro, bello, e facciamo lentamente con eleganza che ci contraddistingue in tutto il mondo, noi italiani lo facciamo stufare lentamente però, si mette anche i nostri gambi di basilico qua, così, vai! Allora, tagliamo a coltello, poi che cosa faccio? Metto così, in questa maniera, sale fino e le spolvero leggermente di sale le giro così il risultato: qual è? È questo, guardate, venite qua, zacchete. Guardate l'acqua che hanno perso questa. Lo sapete qual è? È quell'acquaccia nera, sorsa che si forma quando si fanno le melanzane parmigiane e non si fanno in questa maniera, ok? Adesso la cipolla si è stufata. Tanto, vado qui, i datteri. Ah, Perché i datterini ho scelto? Quindi, poi, ancora interi. Ma ci pensate quando vi sentite tra i denti la panzana, la mozzarella che fila e il pomodoro d'attelino a mezzo denti Ma che volete di più dalla vita? Facciamo la salsa Sale Eccolo qua Giratina Tac tac tac tac tac, tac. Che bontà! Allora, è in estate? Avete ragione, potete farlo anche il pomodoro fresco Oggi lo mandava, sinceramente, quindi pomodoro fresco io quello lo lo farei? Lo passerei col verdure senza la pellicina Adesso, l'olio si sta scaldando le melanzane stanno qui hanno perso, vedete? hanno sudato abbastanza e io faccio in questa maniera l'infarino, qualcuno ne passa addirittura dentro l'uovo non esageriamo, non esageriamo cioè immaginate che questa qua è il pranzo mio per andare al mare quindi mi porto questa cosa con l'uovo alla fine Muoio di congestione dentro l'acqua, ok? Vedete che musichetta, oggi? Eh? È molto black. Eh? <ride> L'olio è pronto, vedete? Con la farina come frigge? È fatto. Adesso, Zacchete piano piano e friggiamo le nostre melanzane. Allora, una volta si mangia, una volta si fa fatta bene. Non mi fate vedere le melanzane grigliate non è roba per noi, noi vogliamo le cose belle, buone leggermente uniche, ci piacciono, grazie. Che olio usiamo? Qui ragazzi, se potete e avete la possibilità, anche olio extra di gel'oliva, eh! Io sto friggendo con della la metto qui, adesso passiamo al momento più bello quello di assemblare la nostra parmigiana Allora, questo per me è uno tra i migliori fior di latte che fanno che si fanno in Italia fior di latte di aggerola è buonissimo allora, taglio a fettine è bello compatto, guardate che roba metto un po' di pomodoro qua sotto bella poi incominciamo a mettere le melanzane così andiamo con la mozzarella col fior di latte salsa e pomodoro di nuovo batterini qui che cascano basilico bello, oh, basilico tanto poi, parmigiano Ma voglio mettere la catena d'oro, con una bella grossa così, proprio adatta la musica Parmigiano abbondante, e poi iniziamo con le, le melanzane Ripetiamo così, fino alla fine Quanti strati? A me piace alta Non so a voi, a me piace proprio bella alta bella. Questo è l'ultimo strato E adesso, 180 gradi Per 20 minuti anche 30 vedete voi come funziona questo forno e poi ce la mangiamo calda calda calda tiepida tiepida tiepita o fredda è sempre buona la parmigiana buona, buona, mangi, va bene finita la cottura della mia parmigiana è 5 minuti 5 minuti fa l'ho tirata fuori dal forno ancora è bollente allora io vado così guardate, guardate qua guardate che spettacolo Guardate come taglia ahhh come si separa che meraviglia, così mamma mia, tutto il latte della mozzarella, guardate! La mozzarella che fila così, ma che voglia! Oh, ah, yeah. mamma mia, ragazzi! Allora, questa merita di riposare leggermente, ma io lo sapete come fare, come so, io sono un temerario, ci provo. Vado così, guardate che morbidezza! Che spettacolo! Fuma, eh! Fuma tanto, eh! Vado, eh! Oddio mio! Speriamo bene! Mm. Che bontà! La mozzarella, la melanzana buonissima! La mozzarella che si scioglie il basilico ogni tanto. No! È da svenimento! Mi raccomando! Approfittate, adesso è il periodo per farle, fatemi una zona parmigiana, che ce l'ho. Niente, adesso, 5 minuti ci abbiamo questo. buonissimo, da morire. Mmm, mm mmm, -hmm. mm -hmm. è bottone. Sono basilico è fantastico.